Buongiornissimo! Buongiornissimo! Buongiornissimo, amore! Eila! Vane! Sono le otto e un quarto. Tra un'ora dobbiamo essere al casello dell'autostrada. Ciao, amore! Ciao. Sei contenta? Sì! Eh? Oggi andiamo a divertirci? Sì! Dai! Alziamoci! dai Vane! Ciao, Ciao! Ma Ciao. sei felice che canti? Siete pronte? Eh? Prontissime. Stessa gritta di quando la mattina andiamo a scuola. Wow, bravissime. Tu Anastasia non hai preso niente cioè, da portare mai. Eh, Noi li mangiamo questi Insieme? Sì. Ok. Cioè, in verità, noi, io adesso mi sono svegliata, ho detto, ehi hey, Google, che ore sono? Le sette qualcosa, non mi ricordo. Dopo un po' mi sono alimentazione, dopo un po' mi sono svegliata hey, Google, sono 8 e i che ore sono 8.15. Eh, Anastasia, sveglia, che dobbiamo andare alle 9 e in quarto dobbiamo essere lì io non so se siamo corsi in bagno bravissime bravissime! così che si fa anche quando si va a scuola questa è l'energia che si mette la mattina Ma la me. Ma la e lei così. <ride> dai andate in macchina che c'è già il papà che vi aspetta che io tra un minuto vi raggiungo e Bra andiamo Ma al casello la eh si sì, hai ragione Vendila. ciao bene. Sì, beh, siamo partite adesso andiamo al casello e aspettiamo che arrivino i nostri amici eh? Siete contente? Sì l'ho già chiesto prima forse? Eh Sì Eh già. Guarda Cosa? Buongiorno. Hai trovato la bottiglietta d'acqua Benissimo Anche i cracker Bene, brave Ma sì Se arriviamo presto Andiamo a far colazione Va bene? Okay. Buon voyage Ciao Fabi mm. Buon voyage okay. Bimbe mm. Stiamo aspettando Chi? Nostri Nostra... amici <ride> Siamo fermi al casello Sono andate a prendere un bimbo Anche loro E arrivano cosa vi aspettate da questo parco che me sarà il sicuramente allora qual è l'attrazione abbiamo guardato qualcosa su internet l'attrazione che non vedete l'ora di vedere anche io anche la bocca del pesce dove si va dentro e si fa la foto anche vero i virtuali anche quella la maschera virtuale dai, che sarà tutta una sorpresa oggi, eh? Siamo partiti. Sì, sono lì dietro. Sono lì dietro, dai, che tra un 40 minuti siamo arrivati, eh? Va bene? Facciamo un giochino? Sì! Dai, che giochino facciamo? Dimmi, eh? Ok, che penso un animale dovete indovinare Va bene, tu ci dai degli indizi? Sì, Pensato? la pecora no allora è verde è verde la, la cimice no è striscia il ah. verde no il verme la lana. no la rana no il mille piedi no eh, non posso dire che cosa eh... io sapete no la lucertola no dai facilissimo papi è verde e striscia Il non è grillo senza zampe no si sì. era un gruppo. <ride> ok è rosa maiale è rosa? Sì. è un maiale no è rosa e non è un maiale sei sicura che non è un maiale che tu mi prendi in giro? no cosa c'è un vero? non è che è rosa nel pupazzetto ma nella realtà è di un altro colore no è rosa Ah. che animale c'è rosa? il bravo bravo hai ragione brava Anastasia è vero va bene dai mi piace, mi piace tanto è vero sì ok ci vediamo quando arriviamoci bimbe siamo a Milano guardate che bella eh Guardatevi intorno, che è la prima volta che venite a Milano, vero? Anche tu, Vane? Eh, siamo arrivati! Siamo arrivati! Guardate, Land è là in fondo e c'è una fila bestiale, ma sono quelli che entrano l'orario prima del nostro, quindi noi si presume che saremo i primi poi ad entrare, vero? Adesso aspettiamo i nostri amici che arrivano, li chiamiamo, li diciamo che siamo arrivati, andiamo a far colazione, papi? Eh sì, eh! Dai! Ragazzi, fa freddissimo, sto morendo di freddo, tu, Vane? vero? a 9 ora faceva più caldo comunque stiamo andando a far colazione perché manca quasi un'oretta per il nostro ingresso e intanto aspettiamo che arrivano i nostri amici che parcheggino perché sono già arrivati ma devono cercare un parcheggio, a dopo ciao, ciao. ci abbiamo incontrato sì ciao, sei contenta? Eh? come funziona quindi? avete chiesto? siamo i primi ad entrare? No? Non sappiamo ancora niente? Ciao Mia! Anche tu ce l'hai amore! Ah, io sono più figli per essere in macchina! Eh? I miei sono più figli per essere in macchina! Sì, non li hai portati? Anche perché tanto non li usi! Adesso io li dovrò prendere! Bimbi! Wow! Ma chi c'è qua? Uh, che meraviglia, foto, bimbe! Bimbe! Vanessa! Oh, è è tu yes. uh. fai il corso! Yes! Wow! Vieni a fare il tuo corso! Vieni a fare il tuo corso! il il il dai. Vai. Tutti? Mia ah, Ok. Di <ride> okay. là Ok, io si sono posti tutti. <ride> <ride> Perfetto. Dai, vane Ani, Ani, Ani! Ani! Anastasia, venite qua. Vanessa! Oh, vabbè. Anni. Oh amore, la bocca gigante! Okay. Okay. Ani, mettiti qua. Mi sembra che sei sul un qua. Ah, qua. vieni qua. qua. Ah, sì, è vero. Così. Allora le braccia. Che state in più spazio. Attenzione! Amore, ma come sei equilibrista, brava! No. Eh? Anastasia, dove è? è Anastasia, lì dritta, vicino a Vanessa, sdraiati! Fermi, eh, Fermi, fermi. E qui? Qua c'è l'elefante. Sì. Tutti sulla promozione. Sì. Dai, mia, mettetevi dietro Diego, mettete su Diego, vicino a Diego. Dietro, mia. mia dietro, dietro Diego. Diego. Tra, Tra Diego. Vuoi togliere la mascherina? Dai, la mascherina, Potete, sì. In questa zona ho detto di sì. Potete abbassare la mascherina, bravi. Eh, mi scusi, eh? Signora, poteva anche andare in un bagno privato, cioè, volevo dire. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vale, vai, falla tutta vai, vai. Vale, vai. tutta! vai. tutta. Okay. Diego, Diego mettetevi così come sono loro, dai! Dai, che mi dispiace! dai però! Dai, spostatevi! Perfetto, siamo un pochino così, facciamo finta di volare! Anche tu, amore, vai, vai! Ticchignani! Due angioletti, uno di quelli proprio, eh? Due angioletti. Ah.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 Guarda! Ah, non toccare troppo! No, no, no! Sì! Ma guardate che meraviglia, c'è il divano! Sul soffitto! Foto? Al testa in giù! Bravissime! Non troppo! Oh, dai, fatte! Via, anche tu! Vai! Fallo no, tu! Fa. Testa, mia? <ride> mia fai così con la testa come se ti devi lavare i capelli e mettere dietro la testa. Anche ah, forte <ride> Ok, bravissimo. bravissimo. E poi le devi tutte modificare. Sì. Aspettate, bimbi. Ma che bello, questa è nostra? Questa è delle femmine. Ma... Ma... Ma... Troppi bambini ci sono in mezzo. Siete in eh? Sì, eh? Dai, ma è bellissimo. Guarda, dai, Dani, su spostati più in qua, ok? Bianca, passa la mano perché sei sopra. Guarda, ah già, dai, lo facciamo? Sì, eh, con Anastasia, anch'io. Prova, dai. Vediamo. Bianca spostati solo un secondo, amore. Poi io lo faccio con mia. Eh? Ferma. Anche io voglio No, ferma. Cosa vedi? No, non lo so. Non, non vedi che. So. In persona? mamma chi stringe il caso perché è largo Ho paura. Cosa vedi? È, è bruttissimo. Perché? Che non ti piace. Cos'è? Le cellule, Vanessa, sono le cellule. Ma che Toglilo. Ti piace? Sono le cellule che abbiamo nella nostra testa. Wow. wow. ti piace, amore? Guarda le foglie. Eh sì, sono i neuroni. Che che io. Mamma. Ma vogliamo, eh, no, non mi mamma andiamo vi dovete anche girare non indietro eh. ah, anche ah, non Ci sono gli squali? Sì. Prova a girarti anche con la sedia, scusa? Eh. No, indietro, con la testa! Girati! Wow! <ride> bello. Continua a dire wow! Ah, non so, Pensa che noi l'abbiamo a casa questa maschera! Ani, Ani! Un dinosauro piccolino! Com'è? Ani! Ani, Ma... non so paura! Sale. Cosa Buono. succede? Vanessa Buono. e Bianca, vi dovete girare a 360 gradi con la testa perché dietro di voi c'è il mondo da scoprire. wow! Giratevi! Buono. Non c'è niente Buono. qua? Buono. Ah no? Di là sì! Buono. Buono. Eh, Buono. Se... Di, solitamente sono a 360 gradi le immagini, quindi se tu ti giri con la testa dietro di te, Oddio, guarda bianca dietro! Hai visto? Cos'è? la differenza tra una lampada una e una lampada e una al consumo oh, vediamo ok questo? Eh, questo è a questo è a lei senti un primi ai capelli per... sa che testa scusate muovi <ride> muovi ah! Tocca destra. Eh, dai, ah, dai, eh, ja, io so, destra. Ja, eh, so, che eh. funzione. Grande vane. E fermo prima adesso, eh, quelli che vanno giù. Puginoit. Mani sempre attaccate, eh? Vedere che mo arriva la cascata di capelli. Cosa va a sedere? profondità. Eh, esatto. Ma non dobbiamo andare. ma dove? venite eh, qua da capo, da capo. Piccoli venite qua. Non è né caldo né freddo. molto piacevole, anche quello vero, quello vero dovete scappare i bambini, altrimenti a vederci gratis. Ah, fate un po' che lo riformulo fatevi fare come una strega bianca e bianca nonna vedete lo mi bimbe bimbe vi è piaciuto? la scienza land vi siete divertiti? adesso abbiamo trovato un altro gioco dove siamo? al burger King, ah, al burger King. Mm. buon appetito, e la vane cita mm. finita, ti sei divertita? sì, eh? abbiamo mangiato anche al McDonald's, buono, hai mangiato bene? comunque è stato bellissimo, vero Scienza Land? io mi sono divertita tantissimo, magari un altro giorno torniamo, così faremo meglio le foto al contrario, adesso si torna a casa e si studia un pochino, e forse vengono?